Ed eccoci, eh, diciamo di riprendere il discorso che avevamo lievemente accennato ieri proprio in 30 secondi di salto in avanti, lo riprendiamo un pochino più con calma all'interno di de questa unità 3, l'unità eh, P3, che è quella dedicata principalmente al, eh, all'implementazione delle decisioni, delle scelte, dei rami di scelta all'interno eh, dei nostri programmi in Python. Eh, Parto subito da, da, dal fondo, essenzialmente io, eh, poi li pubblicheremo, però in anteprima eh, questa è eh, un possib una, una possibile soluzione eh, di, eh, del diagramma di flusso che era stato proposto come esercizio 3 la, la volta scorsa nel laboratorio precedente, l'esercizio in cui bisognava diciamo così, verificare no, la sovrapposizione o meno di due intervalli di tempo. Ehm, quindi questo fa, fa parte della soluzione che pubblicheremo, ma eh, solo per ricordarci che essenzialmente questi diagrammi di flusso avevamo già usato oltre dei blocchi di assegnazione, quindi s uguale a start 1, s uguale a start 2 che avevamo diciamo, preso direttamente dal testo dell'esercizio, poi ci sono delle operazioni di input dei dati no? eh, che nei diagrammi di flusso abbiamo già normalmente utilizzato e poi c'erano questi rombi di scelta che permettevano eh, di far sì che il flusso di esecuzione del programma potesse andare da un lato oppure da un altro. Allora, oggi abbiamo gli elementi per eh, tradurre in Python programmi di questo genere, quindi che usino sia, sia le istruzioni di input, che abbiamo eh, già visto ieri, sia le istruzioni di scelta, che invece cominceremo a vedere oggi. L'output per il momento lo sappiamo fare in forma semplice con l'istruzione print, quindi non c'è nulla da aggiungere, anche se in realtà nella lezione di oggi vedremo, spero di riuscire a farci star tutto, ma se no è un argomento in più di vedere, vedere come fare un output ordinato, incolonnato, ben formattato rispetto diciamo, a ciò che fa la print di, di, di, di, automatico, di valore automatico. Partiamo quindi però dall'obiettivo principale, come si implementano, come si traducono in Python strutture di questo genere in cui ci sia una scelta da fare. Ebbene, eh, ce lo dice il titolo di questa slide usando l'istruzione Python if, che si chiama if. Eh, l'istruzione if eh, eh, ci serve eh, a appunto, costruire delle, eh, dei percorsi diversi di esecuzione in funzione di alcune decisioni che il programma deve prendere. Quindi se il programma, riprendendo un pochino il discorso che facevamo ieri, se il programma sapesse già a priori quali sono i dati con cui deve lavorare, allora il flusso di esecuzione sarebbe sempre lineare. Io so esattamente che cosa faccio perché conosco esattamente tutti i dati che ho in ingresso e quindi di sicuro so già quali operazioni farò. Ma se un programma si deve adattare a vari dati di ingresso forniti da, dagli utenti, e beh, allora a questo punto, in funzione del valore di questi dati, eh, il programma si dovrà comportare in modo leggermente diverso. Un esempio che viene qua ripercorso nelle slide, ma noi facciamo quello del laboratorio, così ne abbiamo due, ma eh, l'esempio che viene per, pre, mh, proposto nelle slide dice che in alcuni eh, palazzi, eh, soprattutto in America, dove eh, sono un pochino più... Eh, Superstiziosi di noi eh, il, il, nei, negli, nei grattacieli, spesso il tredicesimo piano non esiste. Ma così come avrete visto in aereo, la tredicesima fila non esiste perché magari se qualcuno trova quel posto dice: Ah, no, è sfortunato. Il tredicesimo porta sfortuna. Non voglio starci. E quindi le file oppure i piani passano direttamente dal 12 al 14, saltando il tredici. Mm. E quindi eh, il ragionamento è che se eh, un utente chiede di andare al piano quindicesimo. In realtà, l'ascensore, pensiamo all'ascensore, eh, deve in realtà portarmi al quattordicesimo, hm? perché quando lui dice 15, in realtà eh, sta saltando il, il tredicesimo che non esiste. Hm? Eh, quindi, in realtà, i piani fisici ovviamente ci sono tutti: 1, 2, 3, 4, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semplicemente il piano fisico 13 si chiama 14 mentre il piano fisico 12 si chiama 12. Quindi la, la relazione tra il piano fisico e il piano diciamo così, del bottone dell'ascensore eh, dipende dal fatto che il piano richiesto all'utente sia maggiore o minore di 13. Se, se l'utente ah, chiede di andare al piano 5 con l'ascensore, l'ascensore lo porterà al piano fisico 5. Se l'utente chiede di andare al piano 15, l'utente lo porterà al piano fisico 5. 14. Quindi il piano fisico sarà uguale, uguale al piano eh, richiesto oppure uguale al piano meno 1, a seconda che sia maggiore o minore. Quindi sono casi diversi che si possono verificare e sono scelte no? eh, che diverse che il programma deve fare. Allora, Tutto questo in Python si fa eh, esattamente usando dei costrutti sintattici che prendono il nome di istruzione if o eh, di cui fa parte poi eh, diciamo così un appendice che è l'istruzione else eh, come si scrive? Beh, relativamente molto semplice immaginiamo di avere un diagramma di flusso di questo genere no? nel caso dell'ascensore se il piano chiesto dall'utente è maggiore di 13 se sì, allora il piano fisico a cui devo andare è uguale al piano richiesto meno 1 se invece il piano richiesto all'utente, falso, non è maggiore di 13 quindi sarà minore o uguale, uguale non potrà esserlo perché sull'ascensore il pulsante 13 non c'è quindi sarà minore, allora in questo caso il piano fisico a cui devo andare è uguale al piano che è stato richiesto. Quindi se, chiesto, se il valore di floor vale 5 eh, allora il piano fisico è uguale a 5. Se invece il valore flora è 15, il piano fisico sarà 15 meno 1, ossia 14, no? ma questo è un semplice diciamo così, diagramma di flusso. Come si traduce questo in Python? Si traduce con l'istruzione IF quindi abbiamo un'istruzione un IF seguita dalla condizione piano maggiore di 13, che è la stessa condizione che avremo nel diagramma di flusso, e poi abbiamo delle istruzioni, una o più istruzioni da eseguire nel caso in cui questa condizione sia vera e altre istruzioni da eseguire nel caso in cui questa eh, condizione sia falsa. Okay? Come si scrivono, dove si scrivono queste istruzioni? Semplicemente nelle righe successive, rientrate di una certa quantità. Di solito si usano due spazi oppure quattro spazi, ma molto più comodo con l'IDE, semplicemente usare il tasto di tabulazione, il tab che ti dà un rientro, diciamo così, costante, uniforme, lungo tutto il tuo programma e quindi abbiamo alcune istruzioni che seguono diciamo così, la riga in cui compare l'if che sono quelle che vengono eseguite se, se la condizione è corretta, eh, altre istruzioni che invece vengono eseguite se la condizione è sbagliata, è falsa e quindi queste sono precedute dalla parola chiave else adesso tratteremo il dettaglio della sintassi, notiamo che abbiamo introdotto un simbolo di due punti alla fine della riga if e alla fine della riga else. Questa è una, una regola eh, generale. Eh, in realtà ci sono dei casi in cui eh, il ramo else non, non esiste, non serve, non, eh, non, non c'è da fare nulla nel caso in cui la condizione sia falsa, allora in questo caso semplicemente nella codice Python non ci sarà l'istruzione else col col codice corrispondente quindi ci sarà solamente if se è una condizione fai una cosa se no non far nulla mm? ci sono le due questa è la, la, diciamo così, la, schema, la lo scheda generale che ci eh, riassume no? le due forme dell'istruzione if se condizione uno più istruzioni se condizione istruzioni altrimenti altre istruzioni mm? ehm, allora qui eh, Impariamo questo termine, condizione. Condizione è una condizione che può essere vera o falsa, che di solito sarà ottenuta attraverso ad esempio un confronto tra due valori, due valori sono uguali, sono diversi, sono maggiori, sono minori, e, e chiaramente quando facciamo un confronto, eh, questo confronto in funzione del valore istantaneo che ha questa variabile, floor può essere vero o falso. Ok, Questa non è una disequazione che devo risolvere. Devo dire, ok, Flora, adesso quanto vale? 7. Allora, questo 7 è maggiore di 13? Sì o no? Vero o falso? Mm? Ehm, quindi, molto spesso, la condizione che decide se andare da una parte o dall'altra sarà un'espressione che viene, diciamo, costruita con operatori di confronto. Gli operatori di confronto sono, beh, i più semplici sono uguale, il diverso, minore, minore uguale, maggiore, maggiore uguale, mm? Scritti in questo modo. Quindi l'operatore eh, di uguale eh, si scrive ripetendo due volte il simbolo di uguale, attenzione a non confonderlo con l'operatore eh, con di assegnazione. Quindi l'uguale che abbiamo usato finora l'uguale singolo serve per dare un valore a una variabile. Se io invece voglio confrontare due valori e farmi dire se è vero o non è vero che essi siano uguali, userò l'operatore di confronto che invece si scrive in modo diverso, no? con un doppio uguale. Non confondiamocelo, per fortuna Python è un linguaggio nel quale se li scambio, se li uso male, mi dà un errore di sintassi. No? Mentre questo è un errore frequentissimo in linguaggi come C e Java, in cui uno nel, nel, si dimenticava e nel, nel confronto metteva l'uguale singolo e sbagliava tutto. Um, ok, poi vedremo che in realtà queste condizioni possono anche essere più complesse, ovviamente, ma le, ehm, le, le otterremo sempre combinando confronti semplici in qualche modo. No? Ma alla fine eh, la cosa importante è che queste condizioni siano qualcosa che possono essere a loro volta calcolate come vere oppure false. Eh? Alida, eh, l'operatore punto esclamativo uguale sta per diverso. Il eh, punto esclamativo mi ricorda il non, no? in alcuni linguaggi di programmazione il punto esclamativo sta per non, non uguale, cioè diverso. Attenzione che l'ordine è importante, punto esclamativo uguale, non uguale punto esclamativo. Okay? Eh, rispondendo a Jacopo, eh, sì, l'istruzione if, eh, una singola istruzione if mi di, eh, permette di distinguere solamente tra due casi. Se voglio distinguere tra più casi, dovrò combinare tra di loro in cascata oppure in modo annidato, ma lo vediamo, più istruzioni if tra di loro. Mm? Um, ok, proviamo a... Um, vabbè, qui va avanti sul... Poi, poi vediamo la sintassi definita, ma uh, i dettagli sulla sintassi. Però pro, proviamo subito diciamo, a buttarci... E a, ehm, e a costruire questo, okay? a costruire in Python eh, questo diagramma di flusso. Mm? Eh, il ramo else, eh, giustamente come dicono, è, eh, come ti hanno già risposto, eh, rappresenta il ramo nel quale contengo le istruzioni del no, del falso. Okay? Quindi vuol dire, se non è vero, allora, altrimenti... Quelle altre, esegui quelle altre istruzioni allora proviamo a partire da questo esercizio qua no? quello degli appuntamenti allora prendiamo eh, il nostro eh, PyCharm e crea un nuovo file Python chiamiamolo appuntamenti e quindi questo qua è un esercizio in cui faremo la traduzione in Python dell'esercizio qual era il 3 o il 4 non me lo ricordo esercizio 3 del laboratorio 1 01. quindi abbiamo il diagramma di flusso abbiamo ehm, eh, diciamo così, già pensato, già valutato questo esercizio e vediamo eh, di tradurlo quindi questo qui siamo partiti già da un pseudogologico che ci hanno dato, ma potrebbe essere benissimo il nostro allora, iniziamo a leggere dei valori noi dobbiamo leggere Uh, start 1, end 1, start 2, end 2, quindi, quindi abbiamo start 1 uguale input e devo chiedere all'utente che cosa gli chiedo l'orario di inizio del primo appuntamento uh, poi magari questo uh, poi end 1 S sarà, metto degli spazi, l'orario di fine del primo appuntamento e poi analogamente start 2, end 2, sarà l'orario di inizio del secondo appuntamento e l'orario di fine del secondo appuntamento, poi qua ci metto degli spazi semplicemente per avere le cose in incolonnate così viene, viene un po' meglio e questo è un inizio di traduzione del, eh, di questo primo blocco leggi i quattro dati hm? eh, input di eh, inizio e fine del primo e del secondo appuntamento eh, è giusto o non è giusto? è corretto? è completo? Beh, lo possiamo provare eh, lo possiamo provare eseguendo questo, questo file e quindi, l'orario inizio del primo appuntamento sarà alle 9. Dalle 9 alle 11, dalle, die, dalle 10 alle 12, ad esempio. E quindi vabbè, il programma finisce perché non fa più nulla. Eh, per rispondere a Noemi, ehm, nel testo dell'esercizio del laboratorio ti diceva guarda. Uh, prova con questi valori per vedere se funziona però non ti diceva che il programma doveva funzionare solo con quei valori il programma deve funzionare con qualunque tipo di valori okay? uh, e quindi noi dobbiamo acquisire in input chiedendo all'utente i valori ogni volta che il programma parte poi se l'utente vuole provare uh, quei valori che sono suggeriti nel testo bene ma molto probabilmente l'utente potrà anche volere eh, usare il programma per altri tipi di valori hm? eh, quindi ogni volta i dati il, il programma non li conosce, li deve chiedere all'utente eh, giustamente eh, in parallelo nella chat mi, sta, mi state dicendo guarda che eh, hai sbagliato perché eh, li hai, hai letto i dati ma così come li hai letti sono sotto forma di stringa eh, giustamente è, un, eh, diciamo così, è una parte ancora incompleta perché io a questo punto start1 e end1 sono due stringhe start1 sarà la stringa che di un carattere solo di lunghezza 1 che contiene il 9 end1 sarà una stringa di due caratteri che contiene 11. a me interessa ovviamente il valore intero mh? Eh, perché ci devo fare dell'aritmetica sopra, devo farci dei dei confronti e quindi come abbiamo imparato a fare ieri questo input la eh, convertiamo in valore intero usando la funzione di conversione int. funzione di conversione che sappiamo che prende una stringa e restituisce il, valore, il numero corrispondente, ovviamente se la stringa è fatta bene, se contiene un numero, e sappiamo che se in realtà la stringa non contiene un numero, abbiamo scritto ciao, abbiamo scritto qualche cos'altro, eh, ovviamente il programma si bloccherà con un errore. Hm? Noi impareremo molto più tardi a gestire questo tipo di errori. Hm? perché richiede diciamo, una gestione un pochino più complicata, ma per ora facciamo finta che l'utente inserisca sempre i dati corretti ok um, a questo punto cosa ci dice abbiamo implementato in C, tradotto, su in C in Python, abbiamo tradotto in Python il primo blocco adesso il programma prevede di calcolare due valori S e che è l'inizio e la fine SE. Um, con queste regole. Allora, il primo blocco, che è questo qua, qui che ingrandiamo, focalizziamo, ehm, calcola S. Calcola S e dice che S è uguale a start 1 se è vera questa condizione, S sarà uguale a start 2 se invece questa condizione è falsa. Quindi, come lo traduciamo? Allora, dobbiamo identificare tre punti. La condizione, il codice da eseguire se la condizione è vera, il codice da eseguire se la condizione è falsa. Ok? Allora la condizione, in questo caso ce l'abbiamo nel rombo, è evidente, start1 maggiore di start2. Quindi se if start1 maggiore di start2, due punti. Quindi la condizione la scrivo sulla riga dell'istruzione if e termino questa riga con un simbolo di due punti. Due punti vuol dire, guarda che dopo c'è qualcosa. Ok? Infatti, quando voi terminate una riga con due punti, quando battete l'invio su PyCharm, automaticamente lui vi rientra. Vedete che il cursore non è alla prima colonna, ma è quattro spazi più rientrato, mi, in, vi, mi indenta automaticamente la riga successiva. <coughs> um, così da dire, guarda che ciò che scrivi nella riga 10 in avanti, è condizionato, è interno, è dipendente, è subordinato all'istruzione if. Mm? Usate il termine che volete, è rientrato, eh. Eh, poi daremo il nome, no? A, diciamo, cosa, vedremo come si chiamano questi termini, però cerchiamo di capire il concetto. Eh, allora, nel caso in cui start1 sia davvero maggiore di start2, io eseguirò queste istruzioni, e quale istruzione devo eseguire? Beh, me lo dice il flowchart, nel caso in cui la condizione sia vera, esegui s uguale start1. E allora, qua, creo una nuova variabile che si chiama s, e le assegno lo stesso valore che aveva start1. E io qua posso, potrei andare avanti a fare altre istruzioni, scrivere altre cose. A mm? eh, uguale, non so, qui sto mettendo le stupidaggini, ma solo per dire che... Fino a quando sono rientrato, incolonnato, indentato sotto questa istruzione IF, tutte queste istruzioni fanno parte del ramo vero di questa scelta. In questo caso ne abbiamo una sola, quindi ci fermiamo qua. Ma se ce ne fosse più di una, non sarebbe un problema. Quando è che la IF capisce che il ramo vero è finito? Quando... L'istruzione successiva non inizia più in colonnata, rientrata, ma ricomincia, diciamo così, alla, alla prima colonna, in colonnata con la if, e non più rientrata rispetto alla if. Allora qui posso mettere la descrizione del ramo falso. Cioè, cosa devo fare invece se eh, la condizione start1 maggiore di start2 non è vera, ma è falsa? E di nuovo andiamo a prendere il diagramma di flusso che ci dice che in questo caso devo mettere S uguale Start2 e allora lo scrivo S uguale Start2 ok? e anche qua eh, questo ramo S va, andrebbe avanti per tante istruzioni eh, fino a quando non decidiamo di rientrare hm, di un carattere a sinistra quindi per chi è abituato a altri linguaggi di programmazione, il blocco if e il blocco else di solito sono delimitati da un paio di parentesi graffe. No? Aperta graffa, chiusa graffa. In Python non esiste, ma la delimitazione dei blocchi è data semplicemente dagli spazi. Allora, cosa succede qua? Proviamo a vedere. Vediamo quanto vale s. Che cosa abbiamo fatto qua? Questa print ovviamente non fa parte del programma, ma la usiamo per verificare cosa stiamo facendo. Prendiamo l'abitudine, scrivo qualche riga e poi provo il programma, poi scrivo un altro po' di righe e poi provo il programma. Non fate mai l'errore di scrivere tutto il programma e poi dopo provarlo, okay? perché altrimenti eh, diciamo così, scoprirete troppi errori e non vi, vi, non vi ci raccapezzerete più. E quindi andiamo per piccoli gradi e ogni volta che il programma cresce un pochettino lo proviamo per convincerci che stia funzionando correttamente. Allora, ehm, eseguiamo questo programma di nuovo, quindi diciamo 9, no, ops, non lì, ma qui, dalle 9 alle 11, dalle 10 alle 12. E qui mi stampa 10. Cosa vuol dire che mi ha stampato 10? Allora, eh, start 1 era 9, start 2 era 10, e quindi il programma si è chiesto, start 1, 9, è maggiore di start 2, 10? No. Ovviamente 9 maggiore di 10 non è vero, è falso. E quindi l'esecuzione del programma non è andato ad eseguire la riga 10, ma invece è andato ad eseguire la riga 12. È andato ad eseguire la riga 12 e, eh, e quindi ha messo dentro S il valore di star 2 che era 10. E alla fine abbiamo stampato questo 10. Se vogliamo lo possiamo rivedere passo passo col debugger quindi anche qua vado in step in passo passo eh, e orario primo appuntamento 9 ah, scusate devo mettere un breakpoint se non si ferma mettiamolo qua fatemelo ripartire stop vai passo passo ok allora eh, prima riga orario inizio 9 e mi fa vedere che start 1 vale 9. Passo successivo. Eh, orario per fine eh, 11. E mi fa vedere che end 1 vale 11. Poi vado avanti ancora di un passo. Mi chiede l'orario di inizio e secondo appuntamento che sono le 10. E poi mi chiederà nel passo successivo. L'orario di fine e secondo appuntamento che sono le 12. E finalmente arrivo qua. All'if. No? E qui a questo punto non è più generica questa istruzione, specifica perché start 1 vale 9, lo sappiamo perché l'abbiamo appena letto, start 2 vale 10. Allora, quando abbiamo scritto il programma non sapevamo il valore di queste variabili e ci siamo dovuti organizzare per ehm, prevedere tutti i casi possibili. Quando invece però il programma viene eseguito e arriva fino a quel punto, al posto delle variabili ci sono dei numeri e quindi è facile dire se è vero o se è falso. Quindi in questo caso, questa condizione qui, star 1 maggiore di star 2, poiché 9 maggiore di 10 è falso, questa condizione verrà valutata con un valore falso. E quindi l'istruzione successiva, se io vado avanti, potrebbe essere la 10 o la 12. La 10, se il valore fosse vero, non è il nostro caso. La 12, se il valore fosse falso, è il nostro caso. E quindi se vado avanti... Vedete che la riga 10 non si è fermata, l'ha saltata proprio, visto che questa if era falsa, è andato direttamente nell'else a eseguire cosa c'era dentro il blocco else. In questo caso la riga s uguale start 2. Non ancora fatta, quando premo avanti questa riga viene eseguita. E poi passerò alla riga successiva che fa la print. E vedete che s ha preso il valore 10, come già avevamo intuito. Se io mettessi dei valori, e qui programma è finito, se mettessi dei valori diversi, ehm, quindi ehm, ad esempio 9, sempre 11, ma l'altro inizia alle 8 e finisce alle 14, hm? ho cambiato i valori e quindi in questo caso start 1 vale 9, ma start 2 vale 8. Allora, in questo caso cosa, cosa ci aspettiamo? Che la condizione 9 maggiore di 8 sia una condizione vera. Se la una condizione vera, verrà eseguita l'istruzione che sta nel blocco IF e non verrà eseguita l'istruzione che sta nel blocco ELSE. Quindi nel blocco VERO sì, nel blocco FALSO no. Vediamo se è vero. Vado avanti un passo per volta. Ecco, questa volta vedete che il programma si presta ad eseguire la linea 10 che dentro il blocco if, perché? Ma perché la condizione era vera. E dopo che ho eseguito questa istruzione, adesso quando cliccherò qua, vedrete che il programma non va più a eseguire l'istruzione 12, perché questa invece sarebbe l'alternativa, l'else no? e, no? e invece lo eseguirebbe se la condizione fosse falsa, ma poiché la condizione è vera, non la esegue e salta direttamente alla riga 14 riga 14 nella quale in questo caso S vale 9 um, notiamo che la riga 14 viene eseguita in entrambi i casi, cioè sia che la condizione sia vera, sia che la condizione sia falsa, alla riga 14 ci siamo arrivati in entrambi i casi, ma è giusto così perché questa print <coughs> è fuori dalla if, viene dopo la if, nel eh, linguaggio grafico dei flowchart è come se la print fosse messa qua sotto, in questo punto, in questo punto e a questo punto si raggiunge sia che abbiamo preso la strada vera, sia che abbiamo preso la strada falsa, in entrambi i casi mi ricongiungo e da qui in avanti continuo con un unico flusso di esecuzione. Nei diagrammi di flusso lo vedo perché c'è diciamo, il punto in cui i due flussi si ricongiungono, nel codice Python lo vedo perché a un certo punto il codice è meno rientrato, ritorna, diciamo così, alla colonna di partenza. Um, ok. Chiaro fin qua? E a questo punto possiamo andare avanti e tradurre l'altra parte del programma che è esattamente uguale. Semplicemente però va a confrontare end1 e end2 anziché start1 e start2. Quindi in questo caso allora questa print possiamo bellirla dicendo magari per noi, per comodità nostra s uguale s così ce lo ricordiamo. Poi l'altra parte del programma si chiede se end1 è maggiore di AND2 due punti ricordiamo sempre i due punti allora a questo punto è uguale AND1 altrimenti quando io scrivo ELSE nel momento in cui premo due punti l'IDA se ne accorge e me lo ritorna indietro automaticamente me lo incolonna alla stessa l'altezza all dell'IF ovviamente IF e ELSE sono due pezzi della stessa istruzione anche se si scrivono su righe diverse, poi batto l'invio, nell'altro caso è uguale AND 2. Vediamo se l'ho scritto giusto. Se 1 maggiore di 2 è 1, se 1 minore di 2, ecco, vedi che l'ho già, già sbagliato, l'ho già sbagliato perché devo scrivere minore, quindi minore E là. Quindi devo invertire la condizione, e a questo punto possiamo dire pre, print. Ecco, se io facessi così, attenzione, come mi è venuto di fare, mettere questa print in questo punto qua, alla riga 21, in questo caso verrebbe fatta solamente nel caso in cui la condizione fosse falsa, perché è ancora indentata rientrata sotto la parola chiave else. Se io voglio che venga eseguita in entrambi i casi, devo orientarla a sinistra, o diciamo così, eh, ridurre il livello di indentazione e incolonnarla sotto la if quindi gli spazi sono importanti in python, il tasto tab mi permette di rientrare una o più volte il tasto backspace mi permette di diminuire i rientri, okay? allora mettere qui o mettere qui non è la stessa cosa hm? tra l'altro ci sono degli errori, nel senso che se io lo provassi a mettere a metà strada, mi dice attenzione che qua non funziona perché non è incolonnato né con questa né con questa, vedete che qua compare una, eh, un simbolo rosso che è un messaggio di errore che poi se provate a farlo partire vi dice diciamo così che l'indentazione è sbagliata, eh? noi lo vogliamo eseguire dopo, e quindi qua è a posto. E, e quindi abbiamo... siamo arrivati a questo punto, Qui. Possiamo di nuovo riprovare il nostro programmino, lo eseguiamo questa volta normalmente senza debug, eh, vado in run e lo eseguo, quindi 9, 11, 10, 12 e questo punto mi darà che s è uguale 10 che sarebbe start 2 e uguale 11 che sarebbe end 1. Andiamo avanti, il diagramma di flusso ci dice a un certo punto confronta questo punto S con E. Se S è più piccolo di E allora gli appuntamenti si sovrappongono, altrimenti gli appuntamenti non si sovrappongono. E quindi abbiamo se S è minore di E, due punti, print, eh, gli appuntamenti si sovrappongono. Altrimenti, else, due punti, print, gli appuntamenti non si sovrappongono. Ok? E ho finito. Quindi riproviamo di nuovo l'esecuzione orario inizio, 9 11 10 ops ecco, ho sbagliato a scrivere mi dà errore ricomincio 9 11 10 12 questi ovviamente si sovrappongono e quindi il programma mi dirà che gli appuntamenti si sovrappongono se io lo rieseguo magari con due intervalli di tempo diversi dalle 9 alle 11, ma l'altro va dalle 12 alle 15 mi dirà che gli appuntamenti non si sovrappongono. E quindi, cioè, si comporta in questi casi, si comporta in modo corretto. Ehm, allora, due, due domande che ci sono in chat. Simone mi chiede come fai a vedere il debug. Ehm? Allora, per entrare in modalità debug, bisogna innanzitutto settare un breakpoint da qualche parte, almeno uno, altrimenti lui stranamente, è un problema suo, non parte il debug. E quindi devi settare almeno un punto tipicamente la prima istruzione che fa qualcosa di furbo eh, all'interno del programma non la prima prima perché anche quella non la prende è un problema suo e poi per eseguire il programma puoi eh, ad esempio il modo più semplice è andare sul nome del programma e qua sotto nel menu fare debug okay? quindi il debug avvia il programma in modalità debugger in questo caso eh, eh, lo fa eseguire no? normalmente fino a quando non incontra il primo breakpoint. Il breakpoint è il punto di interruzione no? nel quale so si sospende l'esecuzione del programma, mi dice dove fermo, linea 9, ma mi evidenzia anche, mi fa vedere le variabili e poi posso andare avanti un passo alla volta. Quindi con questo step over mi fa eseguire un'istruzione alla volta. Se io invece fossi stufo di eseguire una situazione alla volta e volessi far ripartire il programma, potrei usare il tasto riprendi programma, questa frecciolina verde. Okay? Se invece voglio terminare il programma, schiaccio il quadrato rosso. Quando sono entrato, quindi Per entrare in debug servono due cose, uno mettere un breakpoint, due avviarlo con il simbolo della coccinella, qua, del, dello scarafaggio uh, debug. Esiste un'altra modalità di debug che funziona solamente nella versione edu di PyCharm che si chiama vai passo passo e praticamente in automatico lui si ferma alla prima istruzione. Però anche essa funziona solamente se ho messo almeno un breakpoint, altrimenti stranamente, con ecco, un problema suo, eh, non funziona. Ok? Se invece voglio eseguire il programma, solito triangolino verde, poi dopo che l'ho aperto la prima volta, di solito mi rimane qua aperta la finestra e mi rimane aperta la finestra del run. Um, alcuni di voi eh, si eh, dicono ma eh, le istruzioni che hai messo print s e print e non ci servono più, cioè le abbiamo usate, e avete ragione, concordo, eh, le abbiamo usate per... Ehm, convincerci che il programma stesse funzionando correttamente per vedere cosa succedeva ma poi eh, se diamo questo programma in mano a un utente lui S uguale, S è uguale, che cosa sono? fanno schifo, no? non gli servono e quindi giustamente sono stampe di, di debug stampe di controllo che ci fanno tanto comodo quando stiamo sviluppando il programma ma poi una volta che il programma è finito non servono più allora le possiamo tranquillamente eliminare o meglio commentare eh? quindi nel momento in cui le trasformo in un commento Python non le vede più, non le esegue più ma se tra un po' mi accorgessi che il programma in qualche caso particolare non funziona come dovrebbe faccio in fretta a togliere il commento e andare di nuovo a controllare okay? quindi questi print sono un po' il debug dei poveri eh? che mi fanno vedere in certi punti del programma il valore di alcune variabili eh, non sempre è sufficiente, a volte è sufficiente un po' di print ben piazzate per capire come funziona il programma, a volte invece non è sufficiente, dobbiamo proprio entrare in debug e andare a analizzare un po' meglio. Poi ovviamente il debug è uno strumento molto più potente che non mi permette solamente di fare passo passo, ma anche diciamo così, fermarci con altre condizioni di errore più complicate, perché se il programma è molto lungo andare passo passo diventa molto noioso, ma questo lo vedremo un pezzo per volta. Um ok, vediamo se ci sono ancora delle domande in sospeso eh, se avessimo, allora Christian ci chiede se avessimo bisogno di più condizioni contemporanea, come possiamo fare, ok, questo lo vediamo tra un momento quindi come costruire delle condizioni più complesse hm? Sebastiano mi dice come si fa a vedere dove viene salvato il file eh, ce l'abbiamo scritto qua sopra, vedi qua, quando hai creato il progetto hai scelto una cartella di progetto E che ti rimane scritta proprio a fianco del nome del progetto E quindi tutti questi file che abbiamo creato Sono salvati all'interno di questa cartella di progetto Antonio invece mi stravolge il, il, il programma Perché mi dice Ma se io volessi prendere in considerazione degli appuntamenti ad esempio tipo 9.30 Come posso fare? È un casino <ride> È un casino perché la cosa semplice potrebbe essere Questi non li faccio int ma li faccio float E quindi a questo punto potrei scrivere effettivamente Dei numeri con la virgola Ma 9.30 in realtà è 9.3 Non è 9.5 che sarebbe 9.5 in qualche modo come orario E quindi non è cioè, Leggere un, un orario come eh, come diciamo così, numero di floating point, sicuramente mi dà il valore sbagliato. Eh, Emanuele suggerisce inserisci gli orari come 930, cioè 930, eh, che va bene fino a un certo punto. No? Cioè, nel senso che, ad esempio, inserire eh, apro una console Python. Dire start1 uguale 900, scrivo a mano così, 930 E start2 a questo punto Start uguale 1100 Beh innanzitutto devo ricordarmi che devo sempre scrivere 1100 E non 11 semplicemente e Quindi se controllo se start1 è maggiore di start2 è vero che start1 è maggiore di start2? Ecco, in modo interattivo posso anche scrivere le condizioni senza una if davanti e lui mi fa vedere vero o falso, me lo stampa. Però se provassi a fare, ad esempio, start2, start2, meno start1, verrebbe fuori una schifezza perché mi direbbe 170, che non è né 170 minuti né un'ora e 70 minuti. Ok? Quindi trucchetti di questo genere non ci portano lontano. In questo, se dovessimo se dovessimo effettivamente utilizzare il programma con ore e minuti dovremmo complicare la parte di input leggere una stringa trovare dov'è è il due punti separare le ore e i minuti e magari convertire tutto in minuti magari questo lo possiamo fare perché è interessante datemi un attimo di tempo che eh, rispondono invece alle questioni più sostanziali quindi andiamo un pochino avanti poi facciamo questa eh, modifica eh, questa modifica nel programma ok? Su, due minuti, sui minuti che effettivamente è interessante che si concentra tutta nel, nella gestione dell'input hm, dei dati di ingresso e della conversione del dato di ingresso nel dato che mi serve e così eh, usiamo anche diciamo così, le stringhe Uh, dicevamo, noi abbiamo scritto questa istruzione if, ma ci rimane in sospeso una domanda no? La domanda è, ma cosa, cosa succede se ho più if che si combinano Oppure se ho delle, com delle condizioni complicate con tanti maggiori e tanti minori Quindi adesso cerchiamo di approfondire questo In generale ciò che abbiamo costruito è un esempio di quello che in Python si chiama istruzione composta O com compound statement c'è un'istruzione che in realtà ne comprende tante altre al suo interno. Abbiamo l'istruzione if che in realtà contiene al suo interno in pancia una serie di tante altre istruzioni che vengono eseguite in un certo caso ovviamente. E poi ho un'istruzione else che comprende al suo interno altre istruzioni e così via. Quindi tutte queste sono, eh, tutta questa if è una sola istruzione, ma dentro ne ha tante, per questo si chiama istruzione composta. L'istruzione composta ce ne sono 5-6 tipi in, in Python, if il while, ci sarà il try, eccetera, eccetera, il def, ne vedremo. E funzionano tutte nello stesso modo: c'è il nome dell'istruzione, due punti, e poi il blocco di istruzioni annidate, rientrate, indentate al di sotto. Quindi il blocco di istruzioni inizia nella riga successiva, ma deve iniziare indentato, continua con tante istruzioni sempre indentate allo stesso livello fino a quando non trova la prima istruzione che non è più indentata allo stesso livello, ma è indentata al livello dell'istruzione precedente. In questo si crea il blocco. Questo blocco è legato a questa istruzione if, oppure legato a questa istruzione else, oppure alle istruzioni composte, diciamo così del linguaggio Python. Um, ricordiamo sempre i due punti Ovviamente E, e, e ricordiamo che gli IDE In realtà ci facilitano già questo lavoro Perché non dobbiamo metterci lì a contare quattro spazi Ma quando battiamo l'invio dopo i due punti Automaticamente lui mi rientra il testo um, Questa regola Si può ripetere Come quasi tutto in informatica Quando c'è una regola la si può ripetere all'infinito um, È un blocco composto, può anche essere annidato all'interno di un altro blocco composto cioè qui c'è un esempio eh, senza, senza cercare di capire che cosa fa, ma guardiamo come è strutturato qui c'è un'istruzione if e ha un ramo vero fatto da queste tre istruzioni poi c'è un ramo else un ramo falso, che viene eseguito se questa condizione dell'if fosse falsa è composto da queste istruzioni. Notiamo che all'interno di queste istruzioni la prima è un'assegnazione, dif uguale, eccetera, eccetera. La seconda istruzione di questo ramo else a sua volta è un'istruzione if. Quindi questa istruzione if a sua volta avrà un ramo vero e un ramo falso, quindi introdotto dalla parola chiave else. Tutto questa, queste quattro righe qua, if, dif, print, else, print, sono... Una istruzione composta che è annidata all'interno del ramo S di un'altra istruzione composta, guardando i livelli di indentazione, queste righe azzurre che sono state disegnate aggiunte qua alla figura, si capisce che chi è dentro che cosa, quali sono, diciamo così, le istruzioni interne a quali altre. Quindi, in pratica, questa print verrà eseguita se questa condizione è vera, ma Quell'altra condizione a monte era falsa. Ok? Se noi lo guardiamo nel nostro codice, se noi avessimo fatto una cosa di questo genere, se queste istruzioni qua fossero rientrate, indentate, io le seleziono e schiaccio il tasto tab, plaf, e me le indenta tutte. Avremmo avuto, è sbagliato per questo esercizio chiaramente, un secondo if all'interno del primo. Se invece non è indentato, il secondo if viene dopo il primo. Quindi il primo si conclude e poi iniziamo un altro. Guardiamo il diagramma di flusso, nel nostro caso c'era una prima scelta che si concludeva, quindi si riuniva qua, e poi c'è una seconda scelta indipendente dalla prima che poi a sua volta si conclude. Se invece questo fosse rientrato, staremmo rappresentando un diagramma di flusso nel quale il secondo if, quindi tutta questa parte qua, sarebbe nel ramo falso. Quindi sarebbe messa qua, dopo lo start 2, nel ramo no, nel ramo falso, eh, e prima della ricongiunzione. Quindi sono due cose molto diverse, dobbiamo avere idee ben chiare, no? se un'istruzione va fatta solo in un caso, nel caso vero o nel caso falso, allora la mettiamo rientrata. Se invece va fatta comunque e va fatta comunque dopo, la dobbiamo mettere non rientrata, no? uscire dall'indentazione dei blocchi. Questa è, diciamo così, dalla chiarezza mentale che dobbiamo avere noi, ma di sicuro no, l'interprete Python non si confonde, lui può gestire tanti livelli di annidamento quanti, quanti ne vogliamo noi. La regola è sempre la stessa, ogni volta che uso un'istruzione composta, e per ora conosciamo solamente if-else, questa termina con due punti e si aspetta di avere una o più righe indentate sottostanti. Quando il livello di indentazione diminuisce, allora vuol dire che ha finito quel blocco if, ha finito quel blocco else. E tutto questo può essere benissimo all'interno di un altro blocco if o di un altro blocco else. Se noi pensiamo in questo modo, eh, questo modo di pensare ci vincola anche diciamo così, nella costruzione dei diagrammi di flusso. Eh, diagrammi di flusso che disegniamo a mano a volte sono più contorti rispetto a uno schema molto semplice di questo tipo un blocco dentro un altro blocco dentro un altro blocco e ci viene da prendere un, l'output di un blocco e esportarlo da un'altra parte in un blocco separato Ecco programmi, diagrammi di flusso cosiddetti spaghetti like no? eh, che vanno avanti e indietro come gli spaghetti in un piatto non sono traducibili in Python ma in realtà nella maggior parte dei linguaggi di programmazione quindi avere diciamo così, conoscenza di, di questo meccanismo di annidamento eh, dei, dei vari blocchi ci aiuta anche a, a pensare il diagrammi di flusso già in modo strutturato l'avamo no? chiamato strutturati senza dare una definizione precisa adesso lo stiamo capendo eh, poco per volta meglio Um, vabbè, qui c'è un, un suggerimento che ci dice guarda che se per caso ti accorgi che nelle vari rami no, di, una, di una scelta stai facendo le stesse cose quindi ad esempio nel ramo IF stai facendo questa stampa ma anche nel ramo ELSE stai facendo questa stampa allora potresti benissimo prendere la stampa una, una volta sola e portarla fuori dal ciclo Mm? Abbiamo preso l'ultima istruzione del ramo if l'ultima istruzione del ramo else L'abbiamo tolte, abbiamo messo un'istruzione sola Dopo che il ramo else e il ramo else si sono ricongiunti E quindi viene eseguita in entrambi i casi mm? Come abbiamo già visto prima ehm, Questa la saltiamo Nel senso che questa, questa slide qui eh, ci dice che esiste una forma abbreviata dell'istruzione if che può essere usata semplicemente se ci serve per calcolare un valore e non per fare altre istruzioni è semplicemente diciamo così, una istruzione avanzata che non ci serve ci confonde solamente ehm, ok, e quindi abbiamo smarcato uno dei problemi Cosa, come si combinano tra di loro varie if? Eh, possono essere una dopo l'altra indipendenti oppure possono essere una dentro l'altra annidate Uh, sul discorso E vengo anche alla domanda che L'altra domanda che è rimasta in sospesa E che Giacomo mi ha di nuovo fatto Perché è impaziente uh, cioè Non l'ha fatta lui prima Ma uh, Su come facciamo a costruire queste condizioni Anche nel caso in cui siano condizioni complicate E non solamente un confronto semplice Allora Noi abbiamo visto gli operatori di confronto Che sono questi sei okay? Maggiore, maggiore, o uguale Minore, minore, uguale, uguale, diverso Funzionano con i numeri Funzionano con le stringhe Okay. Eh, con i numeri ovviamente eh, eh, usano l'ordinamento numerico, con le stringhe usano l'ordinamento alfabetico o meglio ancora si dice l'ordinamento lessicografico usando la tabella di fatto Unicode, no? come se i numeri, sono come se i caratteri fossero ordinati secondo la tabella del codice ASCII, più in generale il codice Unicode che abbiamo visto ieri. Quindi facciamo un po' attenzione, maiuscole e minuscole non si, ori, non si ordinano come faremmo noi a mano, lettere accentate, apostrofi anche. Però, vabbè, questo è ciò che abbiamo. Ehm, e beh, qui le slide sono un pochino dettagliate, ma ci fa vedere i vari esempi di uguale e diverso, e, eh, e l'uguaglianza di stringhe viene valutata, appunto, lessicograficamente, carattere per carattere. Quindi, se io ho queste due, due stringhe ad esempio, lui va a controllare prima di tutto i primi due caratteri. Se sono uguali, allora passa ai successivi se sono, e, e passa a vedere il secondo e così via se i primi fossero diversi automaticamente si accorge che le stringhe sono diverse quindi eh, per verificare se due stringhe sono uguali li prendo i primi due caratteri primo carattere della prima e il primo carattere della seconda li confronto se questi due primi caratteri sono diversi mi fermo sono diverse le stringhe fine ho finito se invece sono uguali non lo so potrebbero essere uguali se lo fossero anche i secondi se i secondi sono diversi, allora le stringhe sono diverse se i secondi sono uguali, allora passo a vedere i terzi caratteri e così via e anche piccole differenze, come ad esempio una W maiuscola e una W minuscola ovviamente corrispondono a dei codici Unicode diversi, le due lettere sono diverse e quindi queste due stringhe sono considerate entrambe diverse um, vabbè, qui ci sono alcuni esempi essenzialmente di, di, di, di queste espressioni Eh uh, Facciamo attenzione nei confronti, nei confronti di uguaglianza, soprattutto sui numeri reali. Eh, I numeri reali, l'abbiamo detto dalla prima lezione, sono numeri approssimati, mh? e quindi non potremo mai avere un, un valore esatto. Eh, vediamo questo esempio. 2.0 è un numero reale. Sqrt è la radice quadrata, quindi R sarà la radice quadrata di 2. Allora mi chiedo, se radice 2 per radice di 2 è uguale a 2, allora dirò che effettivamente la radice, di quadro, la radice quadrata di 2 elevata al quadrato è 2.0. Che matematicamente è la risposta giusta. Cioè la radice di 2 moltiplicata da radice di 2 che cosa fa? Fa 2, matematicamente. Informaticamente no. E infatti c'è un ramo else che mi dice guarda, questo else viene eseguito quando? Quando questo uguale è falso. Quindi quando il quadrato della radice di 2 non fa 2. E infatti mi dice che la radice di 2 al quadrato non è 2, ma quasi. Gli somiglia, ma non è esattamente 2. Quindi dobbiamo aspettarci che il risultato di qualunque tipo di calcolo aritmetico fatto su numeri floating point possa avere un piccolo margine di errore. Il che vuol dire che l'uguaglianza stretta all'identità non, non dobbiamo mai applicarla se i numeri sono numeri in floating point. Sugli interi va benissimo perché l'intero o è 1, o è 2, o è 3. Su un reale, 1.0002 eh, può essere eh, anche diciamo, eh, un'approssimazione un valida rispetto al valore 1. Massimiliano mi chiede: ma perché il RICE2 è un numero irrazionale? Purtroppo no ci sono anche dei numeri razionali tipo un decimo, 0,1 che non è rappresentabile in modo esatto all'interno del computer eh, o un terzo, un terzo siamo abituati no? che in decimale non lo possiamo rappresentare in modo esatto perché è periodico ecco ci sono molti numeri che in realtà anche in, con la rappresentazione binaria in base 2 che usa il calcolatore non sono rappresentabili in modo esatto eh, e quindi anche numeri razionali cioè frazioni non sono rappresentabili esattamente nel calcolatore, non è solo colpa degli irrazionali e' colpa in generale dei numeri frazionari eh? Eh, Poiché il calcolatore calcola il binario Qualunque cosa non, sia, cioè non abbia un'espansione finita In base 2 Sarà rappresentato con un certo errore eh, Infatti 0,1 non, non è una frazione eh, Diciamo così limitata eh, Non è un'espansione limitata in base 2 hm? Ok Ok um... Quindi, come facciamo a venire incontro a questo problema? Se io devo confrontare due numeri eh, reali, cioè x e y, non potrò mai chiedermi ma x è uguale a y? Ma mi chiederò invece la differenza tra x e y è più piccola di un certo margine di errore che ritengo accettabile? Un epsilon? E quindi, l'istruzione eh, di prima andrebbe riscritta in questo modo. Se r al quadrato meno 2.0 in valore assoluto, è minore di una tolleranza che io accetti. Allora a questo punto li considero uguali, non saprò mai se sono uguali, li considero uguali se sono all'interno di una certa tolleranza, di meglio non posso fare. Esiste una funzione, questa slide forse l'ho aggiunta di recente, quindi chi ha scaricato le slide un po' prima eh, non ce l'ha, ma non è difficile, c'è una funzione nella libreria math che fa proprio questo lavoro per noi, si chiama isClose, vuol dire sono vicini non vuol dire, non vuol dire chiuso, no? sono vicini questo numero è vicino a un altro allora eh, la funzione isClose eh, riceve due parametri il primo eh, so, è r quadro, il secondo è 2.0 e mi dice se questi due numeri sono, sono simili, sono vicini mm? Questa è una funzione che restituisce un valore vero o falso, è la prima funzione di questo tipo che conosciamo, una funzione che mi dice sì o no, è come fosse un operatore di confronto, come fosse il maggiore come fosse il minore, è come fosse un operatore di confronto che mi dice solo che anziché col simbolo maggiore l'abbiamo espresso sotto forma di funzione. Ok? Se questa funzione mi restituisce vero, vuol dire che questi due numeri sono abbastanza vicini. Se questa funzione mi restituisce falso, vuol dire che questi due numeri non sono abbastanza vicini. Abbastanza vicini, ma sulla base di che cosa? Ecco, sulla base di, un, di una tolleranza relativa o di una tolleranza assoluta che posso impostare. Quindi posso decidere io, e quando farete fisica... Uh, vi faranno una testa così le prime lezioni uh, se uh, in, dovete considerare un errore assoluto oppure un errore relativo questa funzione disclose è in grado di gestirli entrambi nel senso che ha due parametri aggiuntivi chiaramente i due primi parametri A e B sono i valori che devo confrontare e poi altri due parametri aggiuntivi opzionali in quanto opzionali devo chiamarli per nome uh, poi faccio un esempio che sono tolleranza relativa e tolleranza assoluta errore relativo errore assoluto se io specifico l'errore relativo lui farà un confronto sulla base dell'errore relativo so, 0,1% se specifico la, eh, la tolleranza assoluta ovviamente farà il confronto sulla base del, dell'epsilon assoluto semplicemente della differenza in valore assoluto per default per default, eh, il valore di diff, cioè, se non specifico questi valori, né uno né l'altro, lui considera una tolleranza relativa di 10 alla meno 9. Okay? Quindi se le prime 9 cifre dopo la virgola sono eh, uguali, allora considera uguali i numeri. Ok? Eh, e quindi vediamola al, al lavoro. Quindi io prendo qua nella console. Devo ovviamente importare la libreria MAT e mi chiedo MAT.ISCLOSE 1 e 1,5 mi dirà di no, ovviamente. E se però ci metto un, dentro, davanti un po' di zeri, vedete che lui mi dice: Ah, ma sì, sta roba qua in realtà 1 e 1, una spanna di zeri, 5 sono abbastanza vicini da essere considerati uguali, eh, vediamo un po' quando è che comincia a diventare è vero, è proprio l'ho è, azzeccato giusto, il numero di zeri, vedete falso ancora, ne metto ancora uno, vero, quindi in questo caso contiamo di zeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e quindi l'errore, la differenza è minore di 10 alla meno 9, su 1, ok? Quindi a questo punto se abbiamo due numeri mh, eh, di questo genere potremmo chiederci non se A uguale B, che a uguale uguale B, che invece abbiamo detto che è, è a rischio, in questo quadro lo sostituiremo con mat.isclose di A, B. Quindi operativamente cosa succede? Che il numero A, adesso 1, il numero B 1,005. La funzione isClose li analizza e eh, restituisce vero o falso, a seconda che siano vicini oppure no. L'if capisce questo valore è vero o questo valore è falso. L'if capisce il valore vero e il valore falso eh, e quindi prenderà il ramo if o il ramo else a seconda dei due casi. Okay? In realtà questo succede anche con i numeri, questo true e false, succedono anche ad esempio con gli operatori normali quando noi scriviamo un'espressione con gli operatori di confronto eh, questa espressione viene calcolata e ha un valore che può essere true o false mh? vero o falso questi valori true o false sono quelli che ci serviranno per poter combinare tra di loro espressioni più complicate no? con gli operatori booleani che vediamo tra un secondo um, se io specifico ah, ovviamente per specificare l'errore io posso specificare abbiamo detto la tolleranza assoluta eh, per me la tolleranza assoluta deve essere di 0,3 no, 0,01, ad esempio un centesimo Allora in questo caso sono vicini Ma con una tolleranza assoluta di un centesimo Io posso, li considero vicini anche se differiscono di 5 millesimi Vedete, tra 1 e 1,005 Che prima sicuramente mi diceva che erano diversi Io in questo caso ho detto No, ma a me basta una tolleranza di un centesimo e infatti questi due me li considera, tolleranza assoluta, me li considera, eh, diciamo così, uh, abbastanza vicini. Se io invece passassi a 5 centesimi, con la tolleranza assoluta di un centesimo, mi dirà che è falso. Eh, Alessandro mi chiede, ma se io specifico sia l'errore... Allora, qui abbiamo visto una cosa nuova. Eh, abbiamo spassato un parametro in più opzionale a una funzione, e poiché è un parametro opzionale, perché la funzione capisca... Qual è il parametro che gli abbiamo passato? L'abbiamo dovuto chiamare per nome. Quindi normalmente il primo parametro non ha bisogno di avere un nome, il secondo neanche. Quelli opzionali invece vanno chiamati per nome. Con il nome del parametro uguale il valore. Quindi una sintassi in più per funzioni che hanno dei parametri opzionali. Vedremo che anche la print si comporta così in alcuni casi. È un modo perché Python non ci obbliga ogni volta a fornire tutti i parametri, ci obbliga solamente a fornire quelli essenziali. E poi se ne vogliamo degli altri, che magari si servono in alcuni casi, lo possiamo fare, ma chiaramente li dobbiamo poi chiamare per nome, altrimenti lui non saprebbe come usarli. Um, Alessandro diceva, ma cosa succede se specifico sia l'errore assoluto che l'errore relativo? C'è scritto qua. Questa è la formula che ho preso dalla documentazione della funzione uh, isClose, che mi dà il caso generale. Ok? Quindi in questo caso lui va a, li considera simili abbastanza simili se la loro differenza del valore assoluto è minore sia del massimo tra due espressioni. E quindi è minore o del valore assoluto oppure del valore relativo moltiplicato per il massimo tra i due numeri. Quindi di fatto lui calcola, il meno detto in parole povere, il meno restrittivo tra i due quella bella espressione con i due max sarebbe carino da fare un esercizio di analisi ok eh, ma in, detto in parole povere eh, usa il meno la meno restrittiva tra le due eh, condizioni l'up stall di default è 0 come c'è scritto qua sotto eh, no, non c'è scritto però sì, è di default è 0 hm? chiaramente deve essere un valore positivo ok quindi di default lui lavora con la precisione relativa di 10 alla meno 9. Tutto il resto lo posso cambiare cambiando o la precisione relativa o la precisione assoluta. Eh, Matteo mi dice se usiamo dei numeri alla fine è meglio utilizzare gli sclose, ti correggo la frase, se usiamo dei numeri in floating point, dei numeri frazionari, è meglio utilizzare sempre gli sclose e dimentichiamoci uguale e diverso per i numeri reali. Hm? Eh, ovviamente possiamo usare x close oppure possiamo farci il lavoro a mano. Ecco, questa cosa qua della differenza, eh, questo qua di fatto altro non è che la x close con solamente l'errore assoluto che vale epsilon Ok, um, Cesare mi chiede se un numero molto più grande di 1, come per esempio un milione, viene considerato vicino. Ci devono essere comunque allora, no, no. Allora, Cesare, um, ovviamente nel caso di un errore. Assoluto, allora lui mi chiede se noi abbiamo ad esempio di un milione e un milione e uno, sono abbastanza vicini o no? In questo quadro dice che non sono abbastanza vicini perché ho un errore relativo di 10 alla meno 9, mh? Eh, però se io aggiungessi altri tre zeri E quindi a questo punto 10 alla meno Dovrebbero essere veri Ecco Li considero In questo caso Un miliardo E un miliardo e uno di, Differiscono In modo relativo Di una parte Su un miliardo Cioè 10 alla meno 9 Che è proprio La precisione di default Relativa Che mi dà l'isclose Ma anche un milione e Un milione e uno Se io decidesse Che la mia precisione assoluta eh, Scusa Relativa Relative Toll Uguale non 10 alla meno 9, ma semplicemente 10 alla meno 4, ad esempio, 1 e meno 4, posso anche scrivere 0.0001, chiaramente, mi dirà invece che 1 milione e 1 milione e 1 sono eh, simili a meno di una precisione relativa di 10 alla meno 4. Eh, quindi, semplicemente, lui prende la differenza tra i due, la divide per il più grande dei due e la va a vedere se è maggiore o minore di questa precisione relativa. Eh, se io la ragionassi per precisione assoluta, allora potrei dire che un milione e un milione e uno sono uguali, ad esempio, con una precisione assoluta, to tolleranza assoluta, che è solo di 10. Di 10 unità, non 10%. Mh? Oppure di, anche solo di 1. Sono uguali. Quindi, praticamente cosa facciamo? Quando dobbiamo confrontare due numeri reali, senza andare probabilmente a, diciamo così, fossilizzarci troppo sulla precisione relativa assoluta no? che, che poi, se in alcuni esercizi magari, no, è specificata ma normalmente, normalmente ehm, basterà scrivere if mat.isclose a b dove a e b sono due numeri reali e allora ricordiamoci che questo diciamo così, c eh, oh, pardon virgola b eh, eh, è il modo corretto, mentre invece if a uguale a uguale b, lo scrivo qua, if a uguale a uguale b, se a e b sono, allora sono stringhe va benissimo, se a e b sono numeri interi, va benissimo, se sono numeri reali, a uguale a uguale a b, oppure diverso, eh, non, ha, non ha significato, proprio perché si mangia gli arrotondamenti, gli arrotondamenti fanno sì che eh, l'uguaglianza vera non ci sia praticamente mai. Okay? Quindi come regola generale se confronto due numeri reali uso close e non uso l'uguale. Mm. Proprio sunto dei sunti della, della, della discussione. Ehm, la differenza tra precisione assoluta e precisione relativa è che la precisione assoluta è ehm, a b minore di epsilon quindi la differenza tra i due valori è minore di un certo valore soglia la ehm, precisione relativa è a b fratto a o fratto b, fratto più grande dei due. Quindi va a calcolare la differenza in relazione diviso il valore dei numeri. Quindi ad esempio qua abbiamo un milione e un milione e uno, differiscono in termini assoluti di 1, in termini relativi di 1 fratto un milione. Quindi 10 alla meno 6. Ok? Um ma come vi dicevo appunto nel prossimo semestre quando farete fisica vi faranno uh, sputare sangue su queste cose qua, ma chi ha già fatto fisica, le superiori, un pochino l'ha già assaggiato. Um, Savio mi chiede, si può usare la, la funzione round? Uh, sì, ma dipende, se ti vuoi incasinare la vita forse sì, uh, nel senso che qua che round ho, perché sono due numeri interi, uh, a che cosa li arrotondo? Dovrei arrotondarli... Alla decina o al centinaio, e anche questi altri li arrotondo a quanto? A quante cifre decimali? A 6, 7 o 5, eh, va bene se sono unità, ma se io avessi già un numero come 5320,0007, eh, quando arrotondo non, so non so se contare anche le cifre decimali che stanno prima o dopo la virgola, quindi sicuramente si può giocare anche con round, ma per, se sto cercando di sostituire un'uguaglianza, is close è fatta apposta. Poi, come sempre, in informatica ci sono sempre mille modi di fare qualunque cosa. Samuele mi chiede se è possibile definire la tolleranza una volta per tutte, non che io sappia. Cioè, nella documentazione di Isclose non c'è un modo di dire, senti, adesso la prenditi la tolleranza relativa di 10.1.4 e usa sempre questa. Puoi, e lo impareremo tra due settimane, definirti una tua funzione che chiama Isclose passandogli la tolleranza che vuoi tu. Sono tre righe di codice. Ok, eh, purtroppo i numeri reali danno sempre problemi. Eh, le stringhe danno meno problemi, abbiamo detto che possiamo tranquillamente confrontarle con maggiore o minore e l'ordine di confronto è l'ordine, come dicevamo, lessicografico che si basa sui codici numerici Unicode, che non sempre è, è, è diciamo così, intuitivo. Eh, qui mi sta dicendo, questa slide mi sta dicendo di non preoccuparmi se nell'operazione di confronto devo fare dei calcoli, okay? questa, eh, poiché stiamo mescolando tra di loro un operatore che potrebbe essere l'addizione e un operatore che è un confronto, potrebbe venirci la domanda e chiederci ma allora viene fatto prima questa operazione e poi il risultato più uno? oppure viene fatta prima la somma e poi il confronto? Ecco, la precedenza degli operatori è fatta in modo che l'operatore di confronto abbia una precedenza molto bassa, e quindi prima vengono fatti tutti i calcoli a sinistra poi vengono fatti tutti i calcoli a destra e infine viene fatto il confronto, che è la cosa normale naturale ok? Eh, <coughs> nel dubbio se uno ha un dubbio sull'ordine sull con cui vengono fatte le operazioni sante parentesi tonde, metti un paio di parentesi e ti togli ogni problema eh, andiamo avanti allora ancora un paio di perché dobbiamo riuscire a risolvere il problema che ci eravamo dati all'inizio, eh? che era quello delle, delle, degli orari, allora sul eh, if annidati dati in, in qualche modo l'abbiamo già visto. Come vedete, io spesso non seguo le slide perché molto spesso cioè, mi trovo meglio ad articolare insieme a voi un esempio e a seguirlo. No? Poi sulle slide le vediamo insieme, ve le trovate, diciamo così, come spiegazione più sequenziale, eh, ma. Eh, gli stessi argomenti chiaramente sono ripresi noi l'abbiamo già visto prima cosa succede quando abbiamo eh, una condizione come questo if che inizia qui e finisce qui ma al suo interno in uno di due rami in particolare nel ramo vero a sua volta contiene una sottocondizione e abbiamo già imparato che questo si fa semplicemente annidando bene, adesso questo else non è incolonato bene, devo ricordarmi di correggerlo perché questo else lì dovrebbe essere incolonato sotto questo if ma l'importante è che questo if else sia indentato all'interno dell'if else esterno che è rosso ma questo l'abbiamo già visto eh, no, quello a cui volevo arrivare era parlarvi poi facciamo queste cose ecco, quando abbiamo più di, una delle domande in sospeso era cosa faccio se ho più di due alternative l'altra domanda in sospeso era cosa faccio se ho delle eh, condizioni complesse eh, eravamo partiti dicendo, che l'if può scegliere solamente tra due voci. E se io devo scegliere, ad esempio, quatt tra quattro valori diversi, tra quattro voci diverse, eh beh, devo costruirmi una catena di if che eh, valuti le quattro possibilità diverse. Eh, ad esempio, fatto in questo modo. Io posso avere il primo confronto, se è vero faccio una certa cosa, altrimenti farò un secondo confronto, se è vero faccio una certa cosa, altrimenti farò un terzo confronto, se è vero faccio una certa cosa, e così via, e o ciascuna di queste sarà un'istruzione if diversa, e ciascuna di queste, per come è disegnata qua, sarà nel ramo else della precedente. Quindi, se io scrivessi questo, se volessi tradurre questo diagramma di flusso che troviamo qua nella slide, in python, fatemelo fare su un file separato solo come esempio, questo lo chiamiamo eh, Richter, che per dire, perché parla di Richter, eh, lui legge un valore, uguale, input, eh, un float, input di Richter, tanto per avere un valore, e poi cosa mi dice? Mi dice, se questo Richter è maggiore o uguale a 0 sta, stampa questo ok quindi if questa è facile Richter non Richter, Richter, C maggiore o uguale a 0 maggiore o uguale a 0.0 scrivo 0.0 così mi ricordo che questo è un numero floating point no? due punti stampa la maggior parte degli edifici cade cadono tutti fatemelo riassumere così, altrimenti, altrimenti cosa succede? Altrimenti ricado, sì, grazie. ricado nel ramo falso e in questo ramo falso avrò tutta questa parte qui, tutta questa parte qua di codice, cioè se guardate da questo punto fino a questo punto qua in fondo, tutto questo diagramma fa parte del ramo falso della prima if, quindi questo era un 8.0, quindi qua c'è tutto il resto, c'è tutto ciò che succede quando non è vero che Richter è maggiore di 8. Allora potrebbe essere, ad esempio, maggiore, la seconda if mi chiedeva se era maggiore di 7.0. Allora, in questo caso stamperò eh, il valore... Come dice, cado, molti edifici cadono distrutti. Quindi cadono molti. Sto banalizzando. Altrimenti, altrimenti, ricado qua. Allora, molti edifici vengono distrutti. Altrimenti, altrimenti ho quest'altra parte di programma. Quindi, tutto questo blocco, da qui a qui, quindi tutta questa parte qua, è nel ramo falso di questa if e quindi ogni volta indentiamo sempre un pezzettino andiamo sempre più a rientrare if Richter Richter maggiore o uguale c'è un 6.0 se non sbaglio eh, Si, sì. dirò print che ah, scusate, due punti, ho dimenticato due punti Dirò che sono molti danneggiati, altrimenti, e qui abbiamo capito no? il meccanismo oramai, eh, il ramo falso di questo if contiene questo blocco qui, questi quattro blocchi, tre blocchi, in cui c'è ancora un'altra if che eh, distingue se è maggiore o, o no di 4.5. Quindi if Richter maggiore o uguale 4.5, allora dirò che sono eh, danni difficili oppure nessun danno, mm? print danni alle catapecchie oppure stamperò else 2 punti, maledizione, print nessun danno. Quindi eh, all'inizio è un po' strano perché vedete, ogni volta no, questo codice rientra sempre di più, eh, in realtà eh, in questo caso non c'è più nulla da fare, però se io volessi no, potrei ancora continuare, ad esempio se mettessi un'istruzione qua, quando viene eseguita secondo voi? Questa istruzione qua alla riga 16 è indentata rispetto al ramo else che c'è alla riga 8. Quindi viene eseguita nel ramo falso del Richter maggiore di 7, no, non, del, non del 6 ma del 7. <coughs> Perché vedete che questa istruzione sulla riga 9, quella del confronto col 6, ha questo ramo vero e questo ramo falso perché è rientrato rispetto al suo else, questo print essendo allineato rispetto a questo else e allineato rispetto a questa if vuol dire che avviene dopo la conclusione di tutto questo if. E quindi infatti il ramo else che c'è sulla riga 8 comprende due istruzioni, il compound, cioè l'istruzione composta che va dalla 9 alla 15 e l'istruzione print che è sulla riga 16. Quindi eh, bisogna essere ordinati, no? tra l'altro eh, non so se si vedono nella, video, nella videochiamata ma PyCharm ci fa vedere delle linee grigioline no? che ci aiutano a tracciare la, la distanza, tra l'altro esistono anche questi pipiolini qua che possono essere premuti o non premuti per mostrare o nascondere alcune parti no? e quindi in qualche modo ci po aiutano anche un pochino a collassare, espandere e capire meglio che cosa facciamo. È chiaro che se io vado a indentare più di 3-4 livelli dopo un po' mi perdo. Mi perdo io programmatore. Eh? Python mica si perde, lui non ha problemi. A andare avanti anche di 40 livelli. E quindi poi dovremmo in qualche modo inventare dei metodi per riuscire a, a, a, a, a parcializzare. Mm. Emanuele eh, eh, mi dice ma il flow di input se avesse inserito 6,88 non darebbe errore? No, perché mai? 6,88 eh, viene letto come stringa convertito in float e quindi 6,88 ricadrebbe qua maggiore di 6 ma non maggiore di 7 mm. poi se non ci credi lo proviamo 6,88 sempre... mi dimentico sempre di cliccare qua sotto cosa è successo? stop via 6.888 molti danneggiati eh? um, ci sarebbero problemi se avessi inserito un valore intero no no perché un valore intero può sempre essere convertito in automatico in un valore reale quindi se io scrivo 6 e eh dai dove l'ho scritto 6 mi scrive molti danneggiati perché viene convertito in 6.0 eh, ricordiamoci che questo float qua prenderà la stringa 6 e la legge come se fosse un numero reale visto che trovo un numero intero lo converto in reale e poi lo, lo usa normalmente, quindi non è un problema il problema potrebbe essere il contrario se inserisco un float dove invece mi aspetto un intero allora lì mi dà errore perché quando trovo il punto no, abbiamo visto ieri, eh, genera un'eccezione quindi eh, possiamo annidare tranquillamente le condizioni anche a più livelli, basta che noi non ci perdiamo. In costrutti di questo genere, per fortuna, esiste una parola chiave in Python che si chiama elif. Che non è il nome di un elfo, ma è semplicemente la contrazione di else più if. Allora, in questo caso, lo stesso codice di prima si potrebbe scrivere così: anziché scrivere else due punti a capo if. Posso scrivere semplicemente elif allo stesso livello di indentazione. Quindi questo è un trucco per avere un'istruzione if con più di due rami. Normalmente l'if ha due rami, il ramo vero e il ramo falso, l'if e l'else. Tra l'if e l'else possiamo introdurre delle clausole intermedie, else if, else if, else if, che fanno parte dello stesso compound, della stessa istruzione e quindi non devono necessariamente rientrare per avere un'istruzione dentro un'altra dentro un'altra è una ramificazione aggiuntiva della stessa istruzione if non cambia molto non cambia nulla la logica di questo è esattamente la stessa questa condizione viene valutata se la prima è falsa c'è un pezzo di else qua el sta per else quindi viene valutata solamente se quella prima è falsa e if e questa seconda è vera E if se quelle precedenti sono tutte false if e questa è vera faccio questa parte se tutte le precedenti sono false e questa è vera faccio questa parte se tutte le precedenti sono false arrivo all'else tradizionale stampo print ovviamente questo è l'if e l'if ovviamente apre un nuovo blocco e quindi ci vorrà i due punti al termine dell'istruzione l'if e l'indentazione delle istruzioni successive. non cambia nulla ok? Questa codice e questo codice che abbiamo scritto sono, a parte la printx, sono assolutamente equivalenti al 100%. Non vi ricordate l'if, fate tranquillamente con gli if annidati. Eh, avete delle condizioni un pochino più complicate, di, an di annidamenti un pochino più complicati, vabbè, la, di annidare, eh, la soluzione di annidare gli if funziona sempre. Se invece avete un caso semplice in cui avete una serie di test in cascata da fare uno dopo l'altro, anche questo costrutto, ha l'unico vantaggio che evitate di indentare troppo il codice le okay? um, leaf si usa solo se le precedenti sono false è chiaro, è, è, è, allora è esattamente la stessa cosa di prima io in questo else in questo if entro solamente se sono entrato in questo else e prima ero entrato in questo else quindi ogni blocco in questo caso viene eseguito solamente se tutti i blocchi precedenti, tutti i controlli precedenti, le condizioni precedenti fossero tutte false. Quindi questa stessa cosa, noi, io, guardate, per maggiore evidenza faccio copia e incolla, anziché else if scrivo semplicemente elif. Mi cancello qua e tolgo l'indentazione. Tolgo l'indentazione elif tolgo indentazione sto facendo esattamente la stessa cosa di prima elif else questo è esattamente lo stesso identico codice di prima ehm... No. Nicolò mi chiede non si potrebbe usare la funzione if e basta al posto di elif è quello che abbiamo fatto prima però la funzione if poiché non la posso allora eh, proviamo a seguire questa domanda perché è interessante se io scrivessi questo cosa succederebbe? E questo codice sarebbe errato, perché pensate al caso in cui Richter vale 8, ok? Allora arrivo qua, Richter maggiore o uguale a 8? Sì, allora stampo questo. Poi mi chiedo, se Richter è maggiore di 7? Eh sì, vale 8, quindi è maggiore di 7, allora stampo anche questo. Poi mi chiedo, se Richter è maggiore di 6? Sì, perché vale 8, e quindi stampo anche questo. Vedete che li stamperei tutti. Io invece devo fare attenzione che se ho stampato il primo, gli altri non li devo più stampare. Per questo c'è l'IF oppure c'era l'else. Queste condizioni non sono condizioni disgiunte tra di loro, sono condizioni che in realtà una è in sottoinsieme dell'altra. Se la prima è verificata, visto che sono delle disuguaglianze, anche le altre saranno, saranno ehm, eh, verificate. Io qua ho detto: dopo questo, perché giustamente, visto che questa if è allineata alla stessa colonna di questa if, prima eseguo questa if, poi si ricongiungono i due rami, l'if e l'else, e l'else non c'è, ovviamente in questo caso non devo fare nulla nell'else, e poi dopo farò l'if successiva, indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia fatto quella precedente. Quindi questo invece è una cosa diversa, questo qui invece è sbagliato. Errore. Se vengono eseguiti più rami, non uno solo. Oh, poi ci sono dei casi in cui vogliamo eseguire più rami, in questo caso no. Quindi attenzione, non è un errore sempre, è un errore in questo caso. È un errore logico, assolutamente. È un errore, eh, non è un errore di sintassi perché la sintassi è perfetta, cade giù benissimo adesso non lo eseguo perché sennò mi fa tre volte la stessa cosa e non ci capisco più niente ma, eh, ma posso anche eseguirlo eh, lo eseguiamo col valore di 8 che va messo sempre sotto e vedete che la prima volta scrivono cadono tutti che è il primo blocco di testo che abbiamo fatto quello con gli if anni dati il secondo con gli elif me lo stampa qua il terzo, che era quello sbagliato, mi stampa tutti i messaggi. Ok? È sbagliato. Eh, la, il programma è corretto, faccio che gli abbiamo detto, semplicemente fa una schifezza perché gli abbiamo detto una schifezza. Eh, rispondo al volo a Massimiliano: eh, lo switch in, in Python mi pare che non esista, eh, e, si può simulare con una catena di elif se uno vuole in Python è un pochino più antipatico perché devo ogni volta mettere la variabile di confronto, ehm, però è anche più versatile perché a questo punto posso mettere la condizione che voglio, hm? non, hanno, non hanno valutato opportuno inserire la switch. Ok, um, carne al fuoco ne abbiamo, dobbiamo ancora mettere un paio di bracciole al fuoco che sono eh, No, ci siamo dati il compito di dire adesso vogliamo fare qualcosa di più complicato e l'altra domanda che abbiamo in sospeso io non me la sono dimenticata è, ma come faccio ad avere condizioni più complicate che se io volessi dire se Richter è maggiore di 7 e minore di 4 è compreso in un certo intervallo oppure se un numero è pari e l'altro è dispari come faccio? beh, dovrei imparare a combinare tra di loro più eh, condizioni diverse all'interno della stessa IF adesso ho tante IF le so combinare, annidare tra di loro, e mh, devo solo, semplicemente non perdere l'orientamento, eh, ma oh, ciascuna di queste per ora siamo, so, siamo stati capaci solamente da usare una condizione molto semplice, quindi dobbiamo imparare a fare le condizioni più complicate. E poi dobbiamo tornare indietro a rimettere a posto le ore e i minuti del nostro esercizio sugli appuntamenti. Hm? Però, vista l'ora, direi che è un lavoro che possiamo fare dopo l'intervallo, eh, quindi se non ci sono domande urgenti che non vi permettono di prendere un caffè se, se, non, se non avete la risposta su, questi, su questa parte, su questi esercizi, io eh, proporrei di fare una solita pausa di 15 minuti, quindi ci rivediamo alle 11.50 e cerchiamo di, di completare diciamo così, la conoscenza che ci manca sulle istruzioni condizionali in modo da poter a questo punto essere... Diciamo così, pronti no, anche a, a, a programmi più complessi e più articolati, no? come ad esempio gli altri flowchart che c'erano in quella giornata, ad esempio ce n'era uno che se non sbaglio era. Adesso scusatemi lo prendo solo al volo. Eh, questo qui delle stagioni no? era anche parecchio più complicato. E quindi no, ci, ci, ci sono delle condizioni più complicate, che le abbiamo scritte, divisibile il giorno, il mese, eccetera, e quindi questo adesso avremo ancora qualche difficoltà a farlo, hm? ma tra un'oretta non più. Allora ci vediamo alle 11.50? A dopo.